Eccomi, allora, bene, sì Stavo guardando se avevo scaricato di nuovo Telegram Perché di solito Telegram non lo scarica Invece questa volta ce l'avevo di nuovo nel telefono Bene, sì, vai <ride> Già. E niente No, perché ero contesa di vedere se avevo scaricato KineMaster No, non KineMaster, scusate, Telegram Uh, mamma mia Mi sbaglio sempre Sì, a parte che ho scaricato un altro programma Per l'editing più semplice Però Non lo so, mi pare bello Sembra interessante Me la, me la come devo dire Me la Non me la mente Ah, me l'ha suggerito un'amica di Youtube Ovvero Steffi, la grande Steffi il canale della pirottina e devo ancora vedere come mi ci trovo se vedete questo video già online vuol dire che è andato a buon fine tutto lì e niente uh, stanno già caricando altri video molto bene ok intanto anche Telegram sta dando il buon passo giusto e nulla Aspettate che metto lo specchio a un lato Che posso Vedermi meglio Ok Già eh, Quindi Niente ragazze eh, Io adesso tra poco Non lo so Se farvi vedere un po' di televisione con voi Con me Oppure eh, esco un po' di casa, ma neanche perché di solito esco la mattina di casa a fare la oh, vabbè. Ah, se vedete questo pezzo qui, è perché non so dove metterli C'è il cavalletto, ma qua, boh, aspettate un secondo, mi qua. Allora, sì, vabbè, vedete lo specchietto, lo sposto, ok Così non vedete tutto il casino che c'è alle spalle e niente, ho sistemato un po' alla buona perché è un po' storta questa inquadratura io non capisco mai il perché, ma vabbè e niente quindi, eh, quello cavalletto di là quello del, di fare altri tipi di video ma al momento mi trovo meglio a fare con questo cavalletto da tavolo per qualsiasi altro video faccio già e niente ah ve lo faccio vedere, ah, ve lo fatto vedere questo non mi non ricordo si sì, che forse lo fatto vedere non lo so ve lo faccio rivedere vedete bello vero della no come che non mi ricordo più della wycom vedete wycom si sì. poi niente, il resto non ve lo faccio più vedere perché se no veramente ve ne staccate tutto ve ne staccate tutto e ve ne andate quindi vabbè. ah questo ve lo farò vedere che dove che era ah ecco in omaggio a sapere i profumi mi hanno dato questo che è bellissimo bellissimo, una miniatura bella Olio di nocciola e mandorle Piccolo Lo userò per andare in viaggio qualche che volte andrò in vacanza O anche così tanto per uh, Così tanto per portare qualcosa dietro Quando mi serve di lavarmi le mani Ecco Utilizzo questo vidale Piccolo piccolo piccolo bellissimo <ride> E niente Ragazze il video pari che terminano da qui e niente io ho sempre quelle scarpe Birkestock che mi piacciono da morire ehm, che dire ci si vede un prossimo video dopo di questo continuo con i video oh, che che dici, si, sì, dai Tanto faccio una foto qua ragazzi eccoci in un altro nuovo video di oggi allora questo è un video appunto un altro video che che riccio come va spero bene allora non so quante volte vi chiedo la stessa cosa ma vabbè fa niente dunque nel frattempo mi um, sto guardando altre cose in televisione e, e niente uh, cosa dirvi sì Sto guardando la tua televisione, ma eh, mi piace di più fare video, anzi guardare la televisione, ma proprio i dettagli. E niente. Mm. Ah, ho aperto un nuovo profumo, che è questo qui, che non so che numero sia. 19, sì. E de Parfum, Farma. Di Parma, questo è. vedete? Non so se si vede. Parma. Bello. Molto molto buono e bello soprattutto Una buona fragranza E niente ragazze Era solo per dirvi che No no Non è che era solo per dirvi Quattro paroline a croce ehm, Nulla Non sono le trucate niente. niente Vabbè Dettagli E quindi niente Cioè, quello che era finito, quello che stavo cercando fino adesso. Questo pezzo qui delle cuffie, le vedete? Eccolo qua. Nulla. Cose strane della vita che mi accadono. Non mi ricordavo dove fosse finito questo arnese qui delle cuffie. Che si aggancia alle cuffie. Cioè, tra il telefono, questo qui questo alle, alle cuffie appunto e vabbè niente così così quindi ragazze eh, io mi sta venendo voglio truccarmi in questo momento ho un sudore che non avete idea adesso sono asciutta ma trovo un momento vabbè che ci viene gli sporchi boh. ne userò altri ma così si prolunga l'attesa dell'asciugare i pennelli boh. e niente mi sta piacendo un casino questo rossetto qua della Wycon come si mette così si sì, ok per farvelo vedere Wycon molto bello e il colore è questo Lo sto terminando Vedete ragazzi che Lo sto terminando È Bellissimo Bellissimo Bellissimo Bellissimo Questo è un 604 Sublime Che si mattifica sulle labbra Si fissa sulle labbra Tanto per dire che si fissa Perché Non mi pare Così però vabbè dettagli E niente E non so più che cavolo fare di video perché tutti quei video che faccio o non piacciono o non si rifila nessuno. Boh. Vabbè, l'ho detto la stessa cosa, però la sostanza è sempre quella. Già, potrei fare un video addirittura sui campioncini, cioè non campioncini solamente indossare i campioncini che ho e eh, eh, boh, non lo so, o faccio trucchi, non ne ho idea niente. Io, boh non siamo qui quello che voglio fare già è così e niente aspetta un secondo chiudo e riattacco dopo